Salve a tutti bentornati. Uh, oggi vi spiego come, uh, come uh, terminare e riavviare il processo explorer.exe senza spegnere il pc. Quindi cosa significa? Se per esempio la cartella, facciamo caso, la cartella uh, non risponde e quindi l'unica soluzione è quella di aspettare oppure andare su gestione attività task manager e cliccare qua sopra immaginate che vicino a esplora risorse c'è scritto non risponde quindi noi facciamo tasto destro sopra termina attività in questo caso scompare il nostro schermo e da... <ride> quindi è una rottura, è un fastidio uh, fare questa cosa. Quindi uh, non ci basta che andare su file, esegui nuova attività, e scrivere Explorer e premere ok. E ritornerà così la pagina, cioè lo schermo e tutte le cartelle, tutti i programmi, tutti i processi senza riavviare oppure senza spegnere il pc anche se non si può riavviare il pc uh, uh, con questa. Con, senza lo schermo qua, cioè non esiste neanche la barra delle applicazioni qua sotto quindi è impossibile riavviarlo ma possiamo spegnerlo <ride> premendo il pulsante ma se stiamo facendo qualcosa di importante per caso Uh, ci succede questo errore uh, facciamo direttamente explorer e poi ritorna così la pagina ok? quindi questi sono nuovi trucchetti che imparo ogni giorno quindi vorrei uh, portarli uh, su youtube quindi li sto portando piano piano quindi ragazzi se il video vi è stato utilissimo Lasciate like al video, iscrivetevi anche al canale ed attivate anche la campanellina. E mi raccomando, seguitemi anche su Twitch. Quindi detto questo ragazzi, io vi saluto. Ciao a tutti.